Buongiorno amore mio. Buongiorno. Buongiorno. Stai no. facendo merenda? si guarda. Con, con che cosa? Con il kinder cereali, che si buono. Con i cereali. Ci sono tutti i cerealini dentro? Mm -hmm. Il riso soffiato. E quello è il mio cioccolato preferito, lo sai? Mm. Ma che giornatona è oggi? Compleanno le mie compagno e quello di esatto, oggi all'uscita di scuola io e te andremo al compleanno del tuo compagno mentre Vanessa andrà al compleanno del suo in un'altra location con papà eh? e poi è da ieri che tu hai deciso di venire a casa a mangiare a pranzo, vero? e me lo dici che cosa vorresti da mangiare oggi a pranzo? che non me lo hai ancora detto? Ragù. Ancora il ragù vuoi? lo devo rifare? è buonissimo è buonissimo, va bene, la mamma te lo fa anche oggi allora, d'accordo? Adesso aspettiamo che esce Vane e andiamo subito a scuola Later. Ciao ragazzi sono fuori dalla scuola di Vanessa e Anastasia perché Anastasia è da due giorni che vuol venire a casa a pranzo E stamattina è stata una giornata super impegnativa per me perché allora ho portato le bimbe a scuola Sono andata a comprare la colazione per mio marito e mio figlio Ho portato a loro quindi a casa la colazione, ho portato Daniel a scuola che oggi entrava alle 10 E sono uscita di nuovo appunto per portare Daniel e per fare degli acquisti come avete ben capito, oggi pomeriggio noi abbiamo due compleanni distinti, quindi Vanessa andrà al compleanno di un suo compagno e Anastasia ad un altro compleanno di un suo compagno. Quindi eh, ci dobbiamo dividere, Vanessa andrà col papà e io accompagnerò Anastasia. Però dovevo ancora impacchettare i regali del compagno di Vanessa perché li ho acquistati io insieme alle mamme, quindi li ho a casa tutti io e chiederò quindi ad Anastasia se avrà voglia di aiutarmi ad impacchettare questi regali. Aspettiamo che esce da scuola e glielo chiediamo insieme Eccoci tornati in macchina Con Anastasia amore Ciao buona arrivata Hai fame? Sì. E cosa ti ha fatto la mamma di buono? La sì. Che adesso metto la pasta Allora Anastasia ho detto ai nostri amici Che stamattina sono andata a comprare Tutti i sacchetti regalo Per impaccare i regalini di Diego Me la dai una mano? Adesso? Sì. Ho preso anche una cosina per te per Vanessa troppo simpatica Secondo me la porterai a scuola? Sì, adesso appena arriviamo a casa la guardiamo, ok? Andiamo a casa che prepariamo anche la pappa. Sei curiosa? Sì. Curiosa! Wow. Allora, qua dentro ci sono tutti i sacchettini sì. e più. Allora, queste Anastasia le avevo prese per regalarle a Chloe. Cosa ne dici? A Chloe? Sì, sai, Chloe. sai che oggi è il compleanno di Diego, almeno ah. riceve un pensierino ah, anche lei. Le Fammi vedere, pensieri. ti piacciono? Poi guarda cosa c'è scritto qua. Tu non sei ancora capace a leggere. Ma qua c'è scritto Chloe Com'è il suo nome Poi ah, così Alessia lo legge eh certo amore Allora mi sono dimettato no. Eccoli amore Sono proprio questi Guarda Ti faccio vedere Guarda guarda che guarda aspetta eh Guarda che belli Ferma ah. No no ha smesso di suonare ma non va più vediamo questo è bellissimo io ho fatto a scuola però aspetta c'è qualcosa che non va perché il cappellino stamattina quando lo provavo si alzava non sono belli? Ani non sono simpatici. Ma aspetta? Ah, vedi che adesso si muove. Ma sapete le spalle, tutte e No, uno è tuo e uno è di Vanessa. E lì ci sono tutti i sacchetti. Questo qua l'avevo preso per Chloe. Guarda, ti piace? Sì, suona, glielo compriamo anche a Tommaso, ok? Questo oggi? Sì, dopo, quando porto te torno lì, cambio il cappellino rotto e gli prendo il biglietto a Tommy. prendi il cappellino rotto, ok? Certo, allora, amore, hai iniziato? A fare i pacchetti, amore non serve lo scotch Questo si chiude così, guarda Qui cosa hai messo, il regalino di Chloe? Sì. Ok, guarda, ti insegno una cosa Guarda, prendi l'accetto e bisogna fare i nodini lui è chiuso, non usare lo scotch Non buttiamo via lo scotch per niente Sei capace a fare il nodino? No, ti aiuto io Dani, ti ho messo fuori i regalini Che bisogna impacchettare Guarda, quello si mette in questo perché è quello di media grandezza brava dritto così ok poi qua c'è la felpa dell'inter e la mettiamo in quello grosso si sì. lo so che non lo so aiutami invece di riprendere come aiutami invece di riprendere ok poi ok poi quello dove ci sta? So, qua guarda che c'è anche questo eh e c'è anche questo io li ho presi quelli più grandi ecco però quando guardava qua è giusto è, è, è perfetto così? è perfetto va bene lo qua ok e questo lo mettiamo in questo qui? ok e poi, sì, e poi abbiamo questi qua piccolini che puoi decidere di metterli o tutti e tre insieme in questo mettili tutti e tre insieme in quello dai perché non c'erano dei sacchettini piccoli piccoli. Ok, perfetto. Questo serve a Vanessa e deve lei con i suoi compagni compilarlo. E mettere le firme, scrivere tanti auguri Diego dai tuoi compagni e mettono le firme, ok? Grazie amore, tra poco andiamo a scuola. Andiamo a scuola. Ani... Dai amore non cominciare mm. a nasconderti guarda che ti vedo lo stesso andiamo a scuola mm. ah non eri tu cos'era sera <ride> sembrava una faccia allora ti porto a scuola hai pranzato ci vediamo alle 4 e mezza andiamo al compleanno va bene? Later. allora Vane tu vai al compleanno di Diego vedi il regalo? vedi il regalo? E noi andiamo a comprare del Tommy Divertiti, mi raccomando, però ti dovevi mettere la sciarpa Perché quando esci da quel posto sai che sei sudata Se ti ammali, a scuola ci vai Ok? Sei vestita leggera, Vanessa, come al solito Sei felice? Sì. Ci vediamo dopo, ok? Ciao Divertiti Ciao Siamo arrivati, amorina <ride> Sei spedita? al nostro solito Burger King quanti panini ti mangi oggi? due hai fame? lo porto io? ma perché? portaglielo il tuo e regalo al tuo compagno andiamo dai Dino, amore! ma che festona ti hanno fatto quando sei arrivata? vuoi togliere anche la... ah no ok andate. ciao Meglia dai andate a giocare divertite Queste Post? patatine, ma sei a posto? Eh, vero? Ani, sei calma? Ti sei calmata, amore? Okay. Buona, amore? Io Questa torta la conosciamo già, no? È vero? Ed è buonissima oltretutto finita, sì, abbiamo deciso cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso che se papà, adesso chiamiamo papà se papà dice, perché adesso chiamiamo papà, e se dice che vuole uscire fuori a cena, chiamiamo qualcuno così, qualcuno può uscire fuori a cena con noi, va bene, siamo da soli, ma amore, sì, ma noi quattro famiglia. siamo in quattro, non siamo soli, eh, siamo anche una eh, famiglia possiamo anche eh, stare tra di noi però, che voi siete troppo abituati a stare in mezzo alla gente, ma va bene così, anche a me piace, quindi adesso proviamo a chiamare papà e vediamo cosa faremo si sì, così opitarli. parli con qualcuno tipo certo. vabbè parli con qualcuno io dico qualcuno però ricordo meritori sono tutti i nomi eh però io dico parli con qualcuno <ride> così almeno tu e papà parli con qualcuno va sì, bene Sì, amore ma adesso giochiamo va bene certo una, amore certo senti tipo... però parliamo della festa di compleanno ti sei divertita? si sì. eh? è Ho stata bella? Un hai mangiato un panino le patatine e la torta vero? Sì, e i e gli anelli di cipolla? No E no. ho mangiato il marshmallow Ah sì, i marshmallow sì. Hai visto che bella che era la torta di marshmallow uh -huh. Perché oggi era anche il compleanno della mamma Eh sì di... E poi ho mangiato i... Come si chiamano quelli lunghi che danno... Danno sempre Quelli lunghi a due I nuggets? A no. due Eh ma dove? Come tipo patatine? Eh, tipo, no, tipo biscottini Ah, il Kit Kat Eh sì È vero, Kit è vero, Kat. il dolcetto del, del Burger King Va bene, andiamo a casa e chiamiamo papà sì. e, e aspettiamo che ritornano anche lui e Vanessa a casa, sì. ok? Così usciamo con qualcuno Sì E dici sì Amore, sei già all'opera? Sì, ma stai già disegnando, ma sei cacendo bravi? Stai facendo la maestra Stai facendo la tua maestra? Quale delle tre? No, sto facendo la maestra Ah, una maestra a caso? Sì Ok, senti, ma guardiamo cosa c'è dentro questo regalino che ti ha lasciato il Tommy dopo la sua festa Ah, sì Eh, io non l'ho visto Allora, secondo te qual è la prima cosa? Che mi viene in mente? Eh, tipo unizia Un panino Di Di, un dinosauro No È un, è un gioco femminile? È un molle. Molle? Senti dai tiralo fuori fammelo vedere. No, dai. Ma come no dai? lo no, tiro fuori. Dai. Dai, ma... Di? Di disegno? No, di? Di... Di... Un dito. Di Si. Sì. Di do, un di Ma vero? Sì. Non ci credo. Ma a te piace un sacco il di do. Fa vedere? Ma dai, ma tu hai detto grazie sicura sì. che non ti ho sentita ma perché ero distante sì. perché ridi no ti sei dimenticata. No, Sì, ti fa ridere quando Nicola si è caduta dalla sera ancora poverino invece io mi sono preoccupata pensavo si fosse fatto male fatto ridere. Te no fatto no no no no no no no no no no no Ho oh, visto no visto. no Ma che carino! no no no no Molto bello, Siamo, sì Aspetta, vediamo le paginette, tanto non sono tantissime perché è un libretto piccolino Eh, ci sono, oh, dei, ci sono dei disegni col da colorare Ma sai che è proprio una bella idea? Qua posso disegnare qualcosa magari? È okay. stata proprio una bella festa sì, Magari qua posso disegnare qualcosa che voglio? Certo, sicuramente okay, okay. Senti, allora, ascoltami, ti do una bella notizia sì, Sono sì. riuscita a... Trovare una coppia di amici che viene con noi fuori a cena eh? Sono io Chi sono? Gagnera Bravo, brava E Roberto poi ci sono? Anche i colori, wow Allora ho anche prenotato già il ristorante dobbiamo solo attendere che arriva Vanessa Ok Questi sono Ma anche questi Chiudi io Mamma dammi il braccio Aia Mi hai fatto Guardate. male Ma quanti regalini ci sono dentro sì. questo sacchettino Guardate anche Spero davvero che tu gli abbia detto grazie Sì, sì è bellissimo esatto. Brava amore e Faccio questo braccialetto che se si rompe Si, esprime, si, si esaudisce si, il desiderio sì. e infatti a me qua mi sei rotto ah, Perché sì? se ce la levo uno uh -huh. Adesso ce l'ho su. E allora e ne devi vede. mettere un altro Devi esprimere un desiderio quando lo metti, ok? Oddio. Sì, sì il canto è, è impazzito Va bene, dai, aspettiamo Vanessa e papà One hour later. E là? Sei tornata anche tu? Come andata? bene ti sei divertita scusa ma hai le maniche corte tu eri con le maniche corte gli allagorà? e quindi tu sei andata a giocare Ehi. a maniche corte poi sei tornata con questo giubbottino leggero senza sciarpa. in effetti sono andata a maniche corte e ho preso un pochino di nausea hai anche la voce un po' rauca Vanessa es. dobbiamo uscire dobbiamo andare fuori a cena per favore cerca di Monta. Vane cosa fai? Dove? Vai. Dove Cosa c'è Vane? No no no no no no no, no, no c'è un bagno di là Vai hey Vanessa ma per favore Ma io ti devo sempre dire le stesse cose Ma la sciarpa perché non l'hai messa? Fammi sentire No vabbè non sei calda Vai a sdraiarti sul divano Vai a sdraiarti sul divano per favore Hai visto? Ci ha rovinato la serata Dovevamo andare fuori a cena e adesso lei non sta bene. Tutto perché non mi ascoltate mai. Ma io sì che ti ascolto. Sì, mi ascolti tu però insomma a volte. Adesso vado a vedere come sta. Anche perché sta arrivando gente. Dovevamo andare fuori a cena. Come stai? Lo sai che sta arrivando gente? Che dovevamo andare fuori a cena, che io ho prenotato in un ristorante. Vanessa, io ti giuro che se ti viene la febbre, se tu stai male, tu non andrai mai più a nessun compleanno. Dimmi la verità, ma cosa vuol dire il sonno? Vane, dove vai ancora? Dimmi, mio? non ce la posso fare. Vanessa, Vane, oh, no, ma se sì. cosa sì. fa? Oh. Ma io cosa dico adesso a queste persone? Io ho prenotato un ristorante per 10 persone, cosa faccio? Non lo so Vabbè, senti, guarda, facciamo una cosa, concludiamo il video qua, ok? Tu però non vai più a nessuna festa di compleanno so. Ma cosa va bene? Non va bene niente, ma va bene, dove vai? Anastasia? Ani? Adesso tua sorella si arrabbia, dove sei? No vabbè questo si nasconde Allora Anastasia purtroppo non possiamo più andare fuori a cena Adesso chiamo Daniele e gli dico di non venire Anzi gli faccio venire lo stesso e mi bevo un aperitivo con loro no non, so. no non possiamo uscire mi dispiace Prenditela con tua sorella ok? Perché è sempre colpa sua non mi ascolta mai Ti ricordi quando siamo andati alla festa che lei aveva il giubbottino e non aveva nemmeno la sciarpa? Non si rende conto che siamo a novembre A fine novembre quasi a dicembre Vieni che finiamo il video perché io sono stufa Ah ma guarda, meno male che hai almeno la canottiera Almeno quella, non c'è niente da ridere Vanessa <coughs> Mi rovini sempre tutto Allora Anastasia dai salutiamo i nostri amici Anzi li saluto io stasera Sì ragazzi, allora Io ti sono ti arrabbiatissima ti Perché, qui? no aspetta Fammi parlare perché io e papà No ragazzi io sono arrabbiatissima Perché noi ci impegniamo sempre per farle divertire Vanessa ha pure voglia di scherzare Noi ci impegniamo sempre per farle divertire Le portiamo sempre in giro Le portiamo alle feste Abbiamo sempre gente in casa Però io non riesco mai A essere ascoltata E a ottenere quello che voglio E stanno sempre male Ragazzi scrivetemi nei commenti Se voi obbedite o no Ai vostri genitori E se il comportamento di Vanessa e Anastasia è corretto